Sì, buongiorno a tutti. L'assessore ha già eh, ampiamente illustrato quelle che sono le caratteristiche salienti di questo nuovo eh, regolamento. È un regolamento appunto, che mira a rendere più vivibile eh, il centro storico, che ricordiamolo, è un'area patrimonio UNESCO eh, della città di Roma, un'area preziosa, un'area eh, in molti tratti oggi completamente congestionata, congestionata anche per il tema dei bus turistici, non solamente a causa dei bus turistici, ma sicuramente, eh, sicuramente incide. E questo lo voglio specificare perché appunto non è che noi ci, ce la stiamo andando a prendere con una determinata categoria piuttosto che con un'altra. Noi abbiamo in campo, l'ha accennato l'assessore prima, tutta una serie di azioni per limitare fortemente l'impatto del traffico veicolare privato sul centro storico. Quindi anche delle misure eh, parlavamo prima di eh, veniva menzionato il tema dell'area C e così via. Quindi vogliamo nel corso dei prossimi anni rendere il centro storico della città di Roma sempre più accessibile con il trasporto pubblico, con modalità alternative come il car sharing, i taxi eh, e così via è sempre meno sempre più sconveniente farlo con il trasporto privato. Eh, quindi questo regolamento va ad intervenire appunto sulla ZDL Centro Storico che verrà interdetta ai bus turistici e pensiamo oggi ad esempio al caos che c'è al, in, in alcuni tratti come al Teatro Marcello, piuttosto che a Via di San Gregorio, piuttosto che appunto al Traforo che veniva, che veniva citato prima. Quindi un provvedimento di questo tipo può sicuramente aiutare a, a, a rendere più anche accessibile e vivibile eh, il, il Centro Storico. Ovviamente non vogliamo penalizzare che lavora, capiamo ovviamente anche le esigenze degli operatori e quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a dislocare nelle aree limitrofe eh, del centro storico eh, i parcheggi che quindi non vengono eliminati così da consentire comunque uno scambio o con il trasporto pubblico o per raggiungere facilmente eh, i monumenti a piedi. Eh, pensiamo appunto prima dicevamo, di eh, San Gregorio, lo stallo che verrà sostituito con eh, Via dei Cerchi barra Terme di Caracalla, eh, è chiaro che stiamo chiedendo a un turista che magari fa 20 ore di aereo per venire a Roma di fare qualche centinaio di metri in più, quindi non penso che un turista eh, rinunci a vedere la bellezza del Colosseo perché deve fare 200 metri in più, quindi anzi eh, rendiamo eh, l'accesso sicuramente eh, più semplice e agevole, andiamo anche a semplificare penso, la vita degli stessi operatori perché eh, guidare un mezzo di quel tipo in tratti ultracongestionati sicuramente è complicato, sicuramente ha dei costi maggiori che poter lasciare i turisti in delle aree un pochino più... Uh, ampie ed accessibili e far fare al turista uh, quegli ultimi metri a piedi. Quindi, appunto, non vogliamo uh, penalizzare nessuno, ma vogliamo rendere più uh, vivibile. È accessibile la nostra città e soprattutto il patrimonio eh, artistico e culturale enorme eh, che abbiamo. Eh, poi l'area di via di San Gregorio, l'abbiamo detto nella precedente conferenza stampa, sarà anche interessata dal, dal progetto del GRAB che vedrà una completa riqualificazione di quell'asse fondamentale perché eh, ci, consente di vedere, eh, ci consente di vedere il Colosseo. Quindi sono delle azioni, questo lo voglio sottolineare a 360 gradi, non è che stiamo andando a penalizzare una categoria piuttosto che un'altra, ma stiamo ridisegnando il centro storico della nostra città l'insegna dell'accessibilità e della mobilità sostenibile. Questo chiaramente appunto, occorre intervenire sui bus turistici, piuttosto che sulle automobili private, piuttosto che su altri interventi che stiamo andando a, a, ad approntare, uniti ovviamente a un aumento, a un miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico.